Pace e bene cari amici, bentrovati! Siamo alla quarta domenica del tempo d'avvento, ormai prossimi al Natale, e contempliamo come fu generato Gesù nella prospettiva del Vangelo secondo Matteo. Noi vogliamo leggere questo testo puntando il nostro sguardo soprattutto sul vissuto di San Giuseppe, per vedere come Dio è entrato nella sua vita come egli abbia ascoltato e accolto la volontà del Signore, dando a Dio stesso la possibilità di entrare nella storia. Andiamo dunque al testo. Anzitutto ci è detto che mentre Maria e Giuseppe erano promessi sposi, prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Ecco, Maria e Giuseppe erano promessi sposi non nel senso di Renzo e Lucia del Manzoni, ma nel senso che, Già secondo il rito giudaico avevano compiuto la prima tappa del matrimonio, un primo rito dopo il quale dovevano passare dodici mesi perché i due coniugi potessero andare a vivere insieme. Quindi Maria e Giuseppe già avevano vissuto questa prima tappa e nell'arco di questi dodici mesi avviene l'inimmaginabile Maria incinta per opera dello Spirito Santo. Non so se ricordate, nel libro della Genesi, quando ci è narrata la creazione, si parla dello Spirito che aleggiava sulle acque, potremmo anche tradurre l'ebraico come covava sulle acque, lo Spirito che covava dava vita alla creazione. Qui in Maria lo Spirito di Dio opera una nuova creazione, cioè permette e opera l'incarnazione della seconda persona della Santissima Trinità. Immaginiamo, perché il Vangelo è scarnissimo di dettagli, come si ritrovò San Giuseppe. Possiamo immaginare che i due parlarono insieme, che Maria cercò di spiegare all'amato cosa le fosse accaduto e possiamo immaginare il travaglio di San Giuseppe. Il Vangelo ci dice, poiché San Giuseppe suo sposo era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Ecco, Giuseppe accoglie l'annuncio di Maria. E grande, possiamo immaginare, fu il suo travaglio. Da una parte conosceva Maria, sapeva bene le virtù bellissime di Maria, conosceva la sincerità di questa giovane donna, e ciò che Maria gli stava raccontando era qualcosa di oltre San Giuseppe figlio del suo popolo attendeva anche lui il Messia e quindi da una parte e se fosse così e se fosse vero ma dall'altra anche l'incredibilità del racconto dell'accaduto Dio che opera una cosa del genere ci rendiamo conto che una cosa oltre e San Giuseppe vive tutto questo travaglio nel suo cuore. Fateci caso, non una parola, non un gesto di, di violenza, di rabbia, neanche un gesto di depressione, eh, un silenzio abitato, un silenzio vissuto nella riflessione profonda e nel dialogo interiore anche con Dio. Cosa guida Giuseppe? la ricerca della volontà di Dio, la ricerca del vero bene. San Giuseppe ci ha detto era un uomo giusto, un uomo secondo il cuore di Dio, un uomo che voleva seguire la parola di Dio e non la interpreta duramente o legalisticamente, perché al tempo di Gesù, il quarto comandamento, scusate, il sesto comandamento non commettere adulterio era stato interpretato in vario modo ed era anche prevista la lapidazione per la donna trovata incinta, non ad opera del marito, prima che si arrivasse al matrimonio, quindi nel corso di questi 12 mesi. San Giuseppe avrebbe potuto denunciarla e applicare la legge di quel tempo. Ma San Giuseppe cerca qualcosa di più profondo, cerca la volontà di Dio, capisce che non è così che vivrebbe il cuore della legge, che è l'amore. Sceglie nel suo cuore di tutelare Maria e la vita che porta nel suo grembo e pensò di ripudiarla in segreto, potremmo dire, pensò di farsi da parte in segreto, di lasciarla andare. E guardate che non era una cosa da poco, perché San Giuseppe agli occhi degli altri passava come tradito e traditore, come tradito dalla moglie e traditore della legge. San Giuseppe dunque matura tutto ciò nel suo cuore. Possiamo dire e pensare che intuendo la mano di Dio in tutto questo sceglie di fare un passo indietro, di non essere di intralcio. Dio vedendo il travaglio, la ricerca di questo suo figlio amato, interviene nella sua vita attraverso un sogno. Tante volte eh, Dio si è servito di questo canale nella storia della salvezza, nella vita di tanti santi, di tante persone. Certo ci vuole tanta delicatezza e prudenza parlando di sogni, maggior parte dei quali vengono da noi stessi, ma a volte Dio può anche utilizzare questo canale come in questo caso. Entra con un sogno e si rivolge a Giuseppe dicendogli non temere. Sono le stesse parole che rivolse a Maria. Secondo alcuni studiosi il non temere ricorrerebbe 365 volte nella Bibbia. Come a dire che ogni giorno Dio rivolge a noi questa parola non temere. Non temere perché io sono con te. E qui dice Giuseppe non temere, non temere di prendere in sposa Maria, come a dirgli non ti accontentare di fare un passo indietro ma fatti carico, prendi con te questa donna come tua sposa e sii padre per questo bambino. Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere Maria, quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Egli darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. Bellissimo! Dio entra nella vita di Giuseppe e gli chiede questo passo in più, quest'atto d'amore più grande. Gli chiede di fare un passo oltre, di essere padre per il figlio dell'Altissimo. San Giuseppe ci dice il Vangelo... Alzatosi, sì, fece come l'angelo gli aveva ordinato. L'ascolto di Giuseppe è un ascolto obbediente, non è uno che fa orecchie da mercante, ma uno che vuol davvero capire la volontà di Dio e soprattutto è pronto a metterla in atto. San Giuseppe cosa ci mostra? Ci mostra che lasciare entrare nella vita Dio non toglie ma dà. San Giuseppe è chiamato non solo a prendere eh, in sposa Maria, ma ad essere padre per questo bambino. E chi è questo bambino? Il figlio dell'Eterno Padre. Dio chiede a Giuseppe di insegnare al suo figlio a vivere da uomo, a pregare da uomo, a lavorare da uomo. Maria e Giuseppe insegnano a Dio a vivere da uomo. Come a dirci, aprire il cuore alla volontà di Dio non toglie ma porta a pienezza. Quante persone appena sentono parlare di volontà di Dio, pensano subito a una minaccia incombente, non so, di qualche sofferenza o di qualche limite che viene a intralciare la tua libertà e la tua piena realizzazione se solo scoprissimo che tutto è tranne questo, la volontà di Dio. Scoprire che aprirsi al suo progetto significa aprirsi all'impossibile che solo Dio può operare in noi. Significa capire che Dio non viene a togliere ma a donare e che se viene a chiederci qualcosa è perché molto di più è ciò che ci vuol dare. Che l'esempio allora di San Giuseppe ci aiuti, a vivere in modo significativo questo Natale e ogni giorno della nostra vita, attenti a discernere, a scoprire il disegno di Dio, pronti a metterlo in atto. Che Dio vi benedica tutti e buon cammino, pace e bene!